Io non ho, non ho giocato neanche una partita in stampa dei Manco io. Vabbè, cinere, dovrebbe aver la mira e brain. Mira e brain. Ce l'hai il brain blood? No. Ce l'hai la mira blood? No. no. <ride> ho più brin che mira a sto punto. Di brin non ne ho. Top 3 MN. Top 3, top 3. Già dopo 30 partita, di <ride> già. <ride> Perché c'ho uno scudo che si sta ricaricando così a cazzo? Eh perché c'hai lo scudo in più. C'hai eh. tipo 250 rivali. Ma è automatico? Sì, sì sì, sì. sì, sì Quando si. Quando 30 no, no cioè se sei fuori safe non si ricarica. Fare uno. Arriva, arriva, arriva. Sono 30. Mm, nice. Occhio okay, ce l'ho <susurra> 4 visto, eh. Ok, uno lo vedo. Arriva l'arco, arriva il 41. 30? 40 Cara armato 30 dietro ragazzi Hanno appena ributtato sul caro armaz è là sopra è la, sopra, la sopra, sopra. finish Non scendere proprio E che scende eh no. no dico mai no. No, entrare non farlo entrare A voglio spaccare quell'auto Boom Se non la ho io non l'ho fatto L'ho cappottata Oh cannone O cara 700 570 Eh ma dobbiamo cercare un riparatore, eh, qualcuno deve portare il riparatore No devi salire da qui, blocco. Come hai detto, scusa? C'è il qui davanti, fratello No, fratello c'è il Perché stai qui? Eccoli Non mi fa girare C'è la roccia, c'è una, una cazzo di roccia Eh, non, io non la vedo Vedo, vedo, vedo. Sprinto! Sì, Eccoli! Eccoli, gli vado in faccia. Ok, una è sulla destra, una è sulla destra. Qua a destra, qua a destra, qua a destra. Sì, sto molto, sto molto. Ecco. Ecco. Ecco. Che cazzo è questo Eccolo. Sì. Sì. stronzo? Eccolo! Oh god, la del cane ha mal aglato, per favore. Shit, Devo scendere curato, devo scendere curato. Guarda, guarda, guarda. L'autostrone è qua. Eccolo! 120, 120! White? No, dovrei auger, non dovete killare un po' di Auger raga il palazzo però è l'Auger eh no l'SMG ma... è il bush lo vedi? qua è l'SMG no, si era tipo dobbiamo portare 43 altri proprio. vado no, cambia un attimo si si, si, si, pronto, facciamo un attimo no, cambia un si, si, lo voglio sbloccare e farti mancare il carro armato, tra l'altro Acca, cazzata, cazzata, cazzata, così no, da me? aspetta no che magari hanno una torcia ma ok, nice ma fai tanto sì. raga eh? Sì ma io. Che andiamo! Devo no, no, perché io sparato, si ho disparato, ragazzi. Ma non ho sparato a loro, ah, non ho sparato a loro. Eh, entendi. Venite, venite, venite. Dove che stanno? Double t-giggs, double t-gags. E' qua sotto, sono qua sotto. Ah, qua, ecco. Treccato! Bravo! Occhio, entrate da sopra, occhi lanciati! Oh uh, camperato! Oh entrò! Devo salire! Siamo lì, siamo lì, siamo lì! Treccato! Bravo! Fatto? No, uno di vita, uno di vita è il mio! No Non si vede un cazzo in tempesta Non perché proprio mi viene andare a Non si vede un cazzo in tempesta Ma che tic di merda hai Axe Perché fai sempre su e giù? Non ti vedo non ti vedo Non sanno che sei qui Non sanno do la roccia, ti la roccia! Non sanno! Mettete nella roccia! Zitto Zitto! Oh, no! Sì, Godo! Lo no. selvaggio! Aspettate! Sì, Lanciela mei! Tutte e tre. fanno a lei! Sei trevi 1 V1! Lancialazzi, lancialazzi, Axi! Lancialazzi! Vai! Vai! Ancora! Lancialazzi, lancialazzi! Vai! Vai, Axi! Lancia razzi! Uno di uno, uno vi uno! uno, uno, uno! Axi! Lo, lo bombi! Non mi anzi. Lo stai bombando! Bravissimo! Lancia razzi! Fra, hai nove razzi! Usali tutti! C'è un pirone. Così nell'open, cioè. Ti guarda, ti vede? Prendi lag, crack 90, <spero> Non no, eh, no, no no no no no no no no no no no me no no no no no no no no Oh mio Dio Eh, oh, c'è il no nervoso no qua dietro Lo senti? no no no no no no no no Dov'è che stanno questi valori? Oddio! Sono preso le delle C4 Li vedo, li vedo, li vedo li vedo. 28, 60, 100 100, crackato 1 60 white, 60 white Eh, però dovresti venire, zio porco 80 white sono qui, eh È eh, eh, white, è white, dietro l'albero, è white, dietro l'albero È davanti se è white, me l'hanno stilato Arriva l'amico White l'amico 27 white l'amico Arrivano Qui, qui, davanti, qui, davanti L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo Ma, what? Perché faccio solo costitza? Pur io, pur io, fra, pur io Morto Sei... io, io mi sono più White, white, l'ultimo dietro Stavo eh ma stilato c'è un eh, Faccio il faccio il trattellato, faccio il trattellato, come il Craccato fatto, fatto fatto fatto dietro? Eh. Sì lì nel cespuglio mi sa che c'è gente quel eh. No, no, no, fanno uscire tutti Perché eh. mi si sposta la mira da sola? Sì, eh, sì, oddio Marco, Marco 1, oh mio dio eh. Mi serve sto lutto okay, ecco l'altro Non serve un altro C'era due dammi Sul sul tetto Eh sì Sono morto Ma sul tetto era sto bastardo Caio sopra con Eh io non posso abrir eh White uno Morto uno. So uno è il bush Qua cadere C'è capo da 51 white Ma attusiamo. 2, 2, 2, un casa. altro team, mi sa. Marca, no. No, Bravissimo. Devi restare, devi restare, devi restare, devi restare. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dieci di vita. Tranquillo, tranquillo. Eh, abbiamo perso tutti, però. Eh. Forse li trombiamo, Voi clean up. Vado non, non oh, a clean up, pare, devi no, sbrigarti, da vieni da qua. Da, come faccio? Mi vediamo pure attraverso È un solo, è un solo qua dietro, eh Eh, yeah, ma c'è un team da tre, però, ecco Se fai fight è finita right. Sono morto no, non puoi star qui, non puoi star qui mm. Aspetta Ok, sta si stanno separando Ah, tanto. Dietro, anche già lo stanno che si... E avete mini? Eh sì, viani. Anche splash, sì, perché. Ancchio Bravissimo. Gente, gente, arrivano, arrivano, arrivano. Non, so. non può, non può fare uno, non può fare, è morto, è morto, è morto. Sparategli, sparategli, bush, bush, bush! Ho trovato 30 colpi ragazzi. C'è un altro qua sotto. 25, 25. È in quel, bush, è in quel bush. eh? Ce n'è un altro qua dentro. Gli sparo un razzo, cerco di stanarlo, ok? Ah no, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo. 47. Merda, 47. mi ha cecchinato. 16 colpi, andagli in faccia 19 Eh, tu qua, andagli in faccia Ah, non volo, Merda, no, dimmi di no No, no, eh, devo entrare dentro il grotto Ma che cazzo sto vedendo Dai C'è gente, c'è gente, c'è gente C'è gente, c'è gente c 4, c 4, c'è 4 Eh, non ne ho No, sono là il C4 Riparatore qui, riparatore qui Dai, dai le Dai Dai Dai Dai Io Dai la... razzi. Li, dro... li bombiamo allora, raga Mamma no, no, ci Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai Dai va verso l'alto sto cioè, aperto. altro C4 altro C4 eh vieni intanto a, lancio... a lanciarli in eccolo Lanciate cominciamo a lanciarli sono tre sono tre sono 3 è, è caduto? Oh, fatto no, fatto no. fatto eh, si entra eh, si entra white. si entra eh. si entra eh. si, è si entra si entra si entra si Merda. Guarda al volo al volo. Ok, sta qua, voglio fare una roba Arriva il genio, perché? Eccolo perché C'è per già genio, attenti Ti vado in non esci, per favore Io vado, io vado, lo distrago, Vado, andando, andando. Sparate, sparate, sparate Ok, ok, sta Sto andando, sto andando Vado a pusharlo Vado andando, io? Vai, vai dove è? Più di uno Quattro, quattro Oh mio, oh mio, oh mio, tutti Va 10, 19 60 60 senza un white senza un white dove white dai sono marcher fatto fatto fatto fatto fatto oh, fatto fatto bravo Let's go siamo più carni 27, 27 a cambia... ancora marco 27 volte finisco eh dai dai okay. okay. eh, Preso preso Preso, Ok ma stiamo parlando in giro eh, stiamo parlando anche giro ora Sì ma c'è un forte sopra il tetto del main qua sopra Eh, dobbiamo tancare un po' il zona Mettino Merda, con cosa tanchiamo Axel? Eh, eh, ho il flop 30? Eh, qui io sto così... Sto morendo, fra... Devi, devi spostarti. Mettiti eh, qua, vai avanti, inizia a spostarti. E' finito il riparatore, è finito il riparatore. ok. Io sono sceso, per eh, C'è un'auto qui. siamo morti, raga. C'abbiamo quelli sopra, c'abbiamo quelli, quelli sopra che sta guardando. Mi sta pushando questo? Caccato? Fatto, fatto, fatto! Mi è un figlio di puttana.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 ma così sto torneo fra cioè No oggi mera così Non c'è gente Non c'è più gente là sopra eh? In teoria Spero do, Dove siamo morti noi Infatti si c'è in bagno Ma oh, cioè, guarda qui Eh ma non gli posso sparare Sei tre vivo no? Eh si sì.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 io vado da dietro Io vado Anzi io vado da, da, da, da, da, da, da sì, sì, sì. Loro destra Peccato! Sì, sì. Caccato sì. sì. Fatto Bravo non manca lui, manca lui! Sta arrivando Bravissima. sta arrivando dai, dai, dai, dai. Okay. Eccolo Eccolo lì sotto sono... <susurati> Qua non ho perduto la famiglia ne fa poi schifo. Questi hanno pure vinto prima. Va niente, eh? 30 Spocca quel cannone, spacca, spacca, spacca! Si è sparato? ha sparato di 28? Merda! No, lo vedo tu. Si è aperto, aperto! Aperto, aperto, aperto. No, sì. Io ho fatto 16. Non hai vinto un cazzo! No perché non vedo un cazzo! qui seguimi ma... Oh, sparano non le vedo più si pigliare c'è un'auto con le ruote ragazzi con le ruote taglia taglia taglia taglia dietro me dietro arriva auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto ma... Va... rimandi anche un po di zona, hai fatto il track hit si questo ha lasciato la. ha lasciato l'auto qui oh che ne bussia, che ne bussia prendi vattene, prendi vattene non aspettare troppo blocco. block eh vai fuori 6, vai fuori 6, vai tipo... Ah, calda calda calda, calda l'ho avuto a Jonas, Jonas, che è questo tratto in loot non ci credo di essere attiva. capite che mi ha chiesto eh, ma perché mi hanno già sentito malduno bravissimo sì, 50 ma sì, sì, sì, sì, sì. non madonna mia ragazzi prego, sali, sali. io non ho shield drag, eh io non so dove sono ragazzi guarda wow, so qua. manca Nooo c'è uno stronzo dietro Quello in acqua Non devi farmi prendere il finish Vieni vedere, qui Vieni da qui Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Sta pingando. Qua sono sicuro. Ma non muore, come oh, Dio. Questo piano non arriva. Ok, ci sono un, un sacco di botto. Eccolo, eccolo, eccolo. 20, 30, 100, 100, caccato White. andare a prendere Sì, sta qua dentro, qua dentro, qua dentro. Minchia L'ho one shotato questo coso raga sì, Ma è fortissimo Non lo so Uno si spara col cannone Buono volano Non hanno aperto 30 60 100 100 100 Creccato, creccato! 40 40 40 aperto, aperto 40 40 40 40 e 40 40 40 40 40 40 40 Dentro, dentro questa struttura Cazzo Torcia full axera, prendi questa 160 Ma si si arriva, arriva Eh raga, ci serve però una cazzo di tanica Altra torcia Passi, passi, passi, passi da me, passi da me, passi da me Mecca, mecca, mecca Non possiamo fai dare Col eh. cazzo voglio fightarli Eccolo! 100, 100, cliccato, 100, cliccato ancora. Bella. Fatto. Avevano tanto. No, eh, no, non è che posso aspettare. Aiuto, aiuto, aiuto. C'è qualcosa qua, nulla. No. Ah, si. Ho oh, caccavato uno, malinto. Sono morto, sono morto, sono morto. Ma dove è, se cazzo si è finito? posso, sono dentro là? No, è un bug, bug Cioè, io veramente non ho parole Non ho parole questo gioco, guarda Oh, ti De Pesci sulla destra, pesci sulla destra Pesci no, sulla Sì, sì, sì, sì stai so Oddio, va, oddio. Gli Glielo copri, glielo copri, Dudi Non posso, senti, senti Ti ha visto, ti ha visto, ti visto, ti visto Duri, 2, 1-2, uno, 2 di salvo, 1 2 1 oh, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Eh ma non posso. 1 2 Nooo 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 non 2 1 2 Fai a fare la colpa di E.U. che sfiga 90 white. Allora vanno qua sicuro, si sì, si sì, vanno qua, vanno qua, vanno qua. Sì ma non mi è andato? No, no, io vado proprio addosso, li vado. Eh, si, sì, non viena. Prendi sta cassa, Axelè. Ho un po' un po' nuovo. Senti, senti. Cargato. Brava. No, la barca. White, white, white. Fatto un ancora un altro. Fatto? What? Quattro? No, no, coglione di merda. Nice. stai versando da terra, Axi! Non oh, oh, oh, <ride> so spreco, mi oh. costa un botto, ti svegli. Dove <ride> ero al ritro, zio porco. Al ritro. Fotti indietro, fotti indietro ragazzi, di perché? Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, Dio, Dio, Dio ragazza 100 Ok, ah, bravissimo Aiuto, corri, corri Dio, vedo il lupo volare Io lo spacco, io lo spacco spaccate che è armato Ok, esploso, dietro. esploso. Dietro, li holdiamo, li holdiamo, li li li li li li ti li che li qua, venite qua, venite qua Venite, qua, 23, 239, 29, esempio, Laura, Laura, venite, no? venite, venite venite, venite. li di merda! li li li cane! cane, oh, cane. li Voglio... li dove stanno li li li li fuori, fuori, fuori. fatto Morto, Ok, preso il finish Morto, eccolo eccolo un altro eccolo un altro stai lo fando arriva al, al lago 29 ora. Blue, 29 blue, 29 blue. questo crepa, questo crebo per mano nostra Secondo me noi creperemo da dietro Qualcuno che c'è anche dietro ciao ciao ciao vedi, la vedi, la c'è il ciao No. 9. 26? 3. Niente. Andiamo in chat, il in chat, andiamo in chat, andiamo in chat, andiamo 36, 35, nice, in chat, andiamo Sì, non ti allontanare brutto bastardo. <ride> no, no, no, sto vedendo anche qua mi sa che c'è una tanica fra. Io, Io sto, sto solamente vedi vedendo vedi. che ti stai allontanando, mezzo di merda. No, Dudy sta crashando! Vediamo uh. Eh sì ah basta, hanno basta, come basta. Quali davanti Ma andiamo a passo passo con la zona no? Sì, sì, infatti infatti Giante, giante, giante, giante. Dobbiamo sì. dobbiamo darli, dobbiamo il darli. Stanno con la macchina. Ah, C'è un team là sopra. <explosion> È una roba. Sto full crashando, porco dio. Che cazzo. Ragazzi, come caccia le damo? il eh... da, 39. il eh, 39, caricato, che Il 4 39. Li sto bombando. Oh, eh. Non capo, finish Let's l'altro capo, spaccate il tuo lì, spaccate il tuo lì, il Si si, Nel bush. E Occhio, c'è il lanciarazzi Caccato, caccato, quello ne, ne, nelle foglie Non ci volevo Non ci usate le spasso per spegnere il fogo Il fogo il cuore Ma c'è? Ciao Non è meccanile, non Nell'erba mio, mio Eh... Macchina, macchina, macchina, macchina, macchina, macchina, c'è un team, c'è un team! Sì. Ma non è che mi stavi, stavi, stavi! Ah, Ma adesso mi hanno bloccato, mi hanno bloccato, mi hanno bloccato nell'auto. Cioè, sono bloccato nell'auto, ragazzi. No, what? Sto bloccando nell'auto, ragazzi. Non mi posso muovere, sono non puoi guidare Sono morto, sono morto, sono morto. Vabbè, non guarderò, ragazzi. <ride> No, la, la, il bug all'ultimo, no No, dai, modalità di marda, può te lo dire Guardate, ma neanche se mi spingere Dovremmo andare da... ora, raga Eh, io come vengo? Io non vengo Eh, tereste qua, oh, Forse, forse ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta oh, oh, oh. Ah, non posso droppare di prova Oh, oh. ma non mi sto muovendo Ok, eh, mi sto Uh, no, no, sono qui, restano qui Andrò a passare tutto qui, dai, sei Non posso, non posso, non posso, non posso, non posso Non non posso là, le vedi? C'è un po' di un abbranzo, i tuoi, occhio, occhio. i tuoi, i tuoi, Ragazzi, l'ha gonciata Dai, dai, dai, Dai, io sto vagando <laughs> con la macchina, non so C'è una, c'è la c'è una, blanca, la Un flacciare, ok? Passa da me, in capo No, ok, sono morti, sono morti, sono morti loro uh, Top 5 C'è un, uno là sopra, blu, d'occhio, eh è, è là sopra, là sopra, sopra il tettuccio C'era da blu, bravissimo, È un solo, mi sa, è un solo mm -hmm. non ti conviene più usare la mattina, sai? Eh, mi o sì, sei. infatti, ti, se sei se da solo, ti Appunto. senti di andare dentro il so palazzo, palazzo di andare dentro il so palazzo. palazzo eh, infatti non. però in c'è un, un occhio devi andare a covacciato pure l'ha covacciato non ti no, devi sentire vi, quello non non so adesso adesso no no sen senza saltare senza saltare a covacciati a covacciati ecco ecco ecco ecco dai, dai, dai, lasciamoci da qua. Grazie. Io non me la rischierei proprio. Nice, alzi, fai. In questo punto scendono. Stanno scendendo da solo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. strano sei merda non gli dà la non gli dà la non gli bravo cazzo eh ma si ma non della dell'agenzia ha detto andresi, c'è un film cinquesi 5.